che è poi anche quello che ha portato il gruppo di noi ah, sì. Dicevo, eh, il, eh, sentite sì. Dicevo, il punto che eh, ha portato anche un sì, gruppo di colleghi a eh, fare questa proposta cosiddetta liberare la scuola è un punto più che più che di lamentela, insomma, più che di posizione eh, contraria alle cosiddette molestie burocratiche, che so che è un termine che non piace per niente a, a, a, ad Alberto, cioè che più che puntare il dito sulla questione, noi non siamo attrezzati per, pone anche una, una questione culturale, cioè se la scuola debba ragionare soprattutto o in maniera ormai preponderante gente della, della scuola devono eh, eh, ragionare in modo preponderante su una serie di questioni che attengono la parte amministrativa e sembra, eh, questo sembra in me essere la realtà cioè noi stiamo pian piano, molto molto scivolando verso questa visione, quindi la scuola che cos'è? è prima di tutto un apparato amministrativo o è la scuola questo è stato visto da qualcuno, siamo stati criticati per questo, per come è una sorta di rinuncia alle prerogative dirigenziali, vogliamo ritornare a fare i presidi, non è così secondo me. Cioè, nell'ambito dell'autonomia scolastica, l'essere considerati pubblica amministrazione a tutti gli effetti, e quindi, ad esempio, eh, dover... Adesso, quello che abbiamo appena sentito dall'avvocato Belisare è sconcertante, Già Alberto lo ha detto, io ho twittato poco fa, ma insomma, lo dobbiamo fare questo piano triennale. Ma non è solo fare il piano, è ragionare in un modo oppure in un altro. Questo significa essere contrari alla trasparenza, proprio per niente. Le, le scuole, qualche anno fa, ora non va più di moda, ma esisteva, è esistito da un certo periodo, il concetto di bilancio sociale, poi abbandonato per per strada, una delle tante proposte, no? Quindi la, la scuola è già un ambiente spesso direi molto spesso direi sempre sempre sottoposto a un controllo sociale molto più elevato rispetto ad altre amministrazioni è un'amministrazione aperta talmente aperta che l'altro ieri o l'altro ieri la nostra collega è stata aggredita nel, nel, nel, nel suo ufficio quindi l'accessibilità la anche fisica è molto ampia nella scuola questo cosa significa che non dobbiamo pubblicare niente no, io direi esattamente il contrario noi dobbiamo pubblicare tutto ma dentro un quadro che sia specifico non possiamo, intendo io, non possiamo essere assimilati a qualunque altra pubblica amministrazione. Quando si deve individuare il responsabile di, ma noi abbiamo fatto in questi giorni anche con il POM, stiamo facendo cose che hanno dell'incredibile, ha, ci autonominiamo, ma che cioè, sono cose completamente assurde. Quindi la, la proposta mia e di altri colleghi abbiamo raccolto più di mille firme, 1100 firme questo documento liberale la scuola è semplicemente un, un, uno, chiamiamolo così una nuova via per la pubblica amministrazione voglio essere molto franco provate ad andare in giro a vedere siti di scuole straniere ma eh? anche di pubblica amministrazione stra straniere. di altri paesi che non sono così lontani da, da noi basta vedere una scuola francese la Francia è conosciuta per essere, avere una pubblica amministrazione molto forte anche no? molto centralizzata eh? non si trovano decine centinaia di punti poi fatemi dire un'ultima cosa siamo sicuri che questo meccanismo questa amministrazione trasparente fatta da decine centinaia di punti sia davvero efficace io ho qualche dubbio sinceramente su questo io preferirei delle pubblicazioni molto più essenziali ma mirate alle cose che davvero interessano che davvero sono fondamentali e punterei su quelle e quindi per esempio una cosa semplicissima che noi abbiamo chiesto in questo documento è che ogni norma che per carità riguarda le pubbliche amministrazioni noi siamo pubbliche amministrazioni già di per sé, cioè già all'inizio debba obbligatoriamente prevedere una, eh, un articolo un, un comma, quello che volete di applicazione alla scuola senza dover attendere mesi, anni le circolari, le interpretazioni di 8.000 istituti ah, altra cosa no? abbastanza strana? Ecco, se si fa una nuova norma che riguarda la pubblica amministrazione si pensi subito alla scuola, ma lo si pensi in fase di progettazione della norma e invece questo non avviene mai, quasi mai si pensa che c'è anche la scuola. Ah, c'è anche la scuola che ha delle specificità e ora come facciamo? Non deve essere così, il legislatore deve pensarci prima. <coughs> E la scuola, secondo me, deve averlo, questo ambito, ma non per nascondere, ma non per non rispettare la legge. No, non è così. Deve, dobbiamo riconoscere, la scuola ha un ruolo di propulsione verso anche una nuova pubblica amministrazione, possiamo dirlo, più leggera, un po' più semplificata rispetto a questa che, è, che abbiamo attualmente. Io ritengo che in questo momento non ci sia per niente tutta questa trasparenza e questa semplificazione nonostante tutti i vari, tutte le varie sezioni, amministrazioni tra, tra, trasparenti, eccetera. Quindi c'è molto da lavorare, per esempio su altri, su altri ambiti, sono stati anche toccati questa mattina, la proprietà dei dati, per esempio, quella si sì, chiama una cosa fondamentale. Che noi dobbiamo, molti di noi purtroppo lo sono, essere ostaggio delle varie società di software che non, non gestiscono l'interoperabilità dei dati, a mio parere è un problema molto, ma molto più grave rispetto a aver pubblicato o meno un lunghissimo elenco in cui devo semplicemente magari andare a scrivere ai sensi della delibera numero 430 questa parte non mi, non, non mi riguarda ecco, questo penso che potremo tranquillamente risparmiarci quindi la posizione mia e in generale insomma, di questo, chiamiamolo così, liberare la scuola non è affatto contro la, la trasparenza è esattamente opposta la nostra posizione ma una trasparenza sostenibile e a misura delle istituzioni scolastiche che, lasciatemelo dire, a mio parere non sono pubbliche amministrazioni come le altre, non le devono essere, dovrebbero essere una prospettiva di eh, innovazione anche per l'intera pubblica amministrazione. Grazie. alla vecchia maniera. Oggi i documenti, e non mi stancherò mai di dirlo, un documento è un record, è una tweet, è una, è una informazione che ha una sua forma completamente diversa da quello che si aspetta il diritto amministrativo, da quello che si aspetta la, no la norma attuale. Quindi è giusto chiedere la semplificazione, ma fondamentalmente è necessario modificare il diritto amministrativo è la fonte, è quella il punto iniziale perché se noi continuiamo a dimenticare che un record è un documento non ce la faremo mai a popolare l'amministrazione eh, trasparente anche perché tutto dovrebbe essere automatizzato cioè è, è una cosa veramente folle che ci mettiamo a fare i falegnami sui siti. No? o attaccare eh, eh, eh, l'avviso, eh, dico sempre questa battuta perché mi sembra che faccia effetto in un'astronave mi danno un martello un chiodo per attaccare un, una, una, un avviso eh, di carta no? quindi deve cambiare la, la fonte della norma, deve, è inutile che lavorino continuamente su quello che è l'attuale normativa perché si scontra costantemente sia col diritto amministrativo ma anche con le prassi, con le buone prassi, anche con la necessità di rendere trasparente veramente questa amministrazione. Io per esempio, personalmente per quanto riguarda l'economico, cioè i pagamenti, io mi accontento del file XML per la e quello è un grande, una grande rivoluzione, la gente non se ne resa conto, ma con quel file noi dovremmo avere in mano tutta l'attività economica della pubblica amministrazione eppure vado, sul, vado sul, sul sito a verificare se il mio file XML è in regola e cosa vedo? Vedo che quello del mio comune non è in regola, no? Cioè, vedo che quello che ne so della mia provincia non è in regola allora mi chiedo ma qual è il senso? Cioè noi che lavoriamo con 500 euro ad acquisto non è lì la trasparenza la trasparenza sta dove ci sono appalti, subappalti e quant'altro comunque scusate io non ho Quindi, quindi non è vero che non siamo, siamo d'accordo, siamo tutti d'accordo. Allora, uso, uso questo punto. Dunque, io credo che l'accordo, se per accordo si intende eh, favorire trasparenza e accessibilità, su questo siamo assolutamente d'accordo. E credo che abbiamo degli esempi negativi, veramente forti, proprio dal nostro Ministero sulla mancata trasparenza che facciamo prestissimo, diciamo così, a, a fare qualcosa di meglio. Pensate agli esiti dei bandi che faticosamente abbiamo, eh, abbiamo costruito in questi mesi. No? Cioè, quando va bene c'è un elenchino con i vincitori, non ci sono i criteri, non, non, non, non, non c'è nulla. Per pensare a cose Però allargando un po' il discorso come giustamente ha fatto Mario adesso, il punto è proprio quello, cioè secondo me, e su questo anche poi vorrei sentire parlare dell'Avvocato la, Bellisari, ma io ho l'impressione che in Italia soprattutto dico in Italia perché mi sto divertendo ultimamente a guardare un po' siti di altri soprattutto di scuole di altri paesi però ho l'impressione che in Italia il digitale in generale la pubblica amministrazione sia stato inteso come una posso dirlo, elettrificazione del cartaceo cioè non ha modificato alcun processo, i processi sono sempre quelli, addirittura i documenti sono sempre quelli, ecco, però sono digitali. Ma questo lo troviamo anche nel lessico di alcuni strumenti di segreteria digitale, no? perché quando parliamo di libro firma, di pratica, eh, di varie fasi della, della, della pratica, beh, abbiamo riproposto esattamente il modello del cartaceo napoleonico del... del della pandetta. Secondo me non dovrebbe fare questo il digitale, dovrebbe fare qualcosa di molto diverso, cioè innovare i processi. Tra l'altro l'ho anche sentito dire, io sono andato un po' in ritardo, credo che qualche relatore lo abbia anche detto, mm, forse scano? Eh, ecco che il punto poi è questo. Eh, ovvero che se noi continuiamo su questa strada, eh, ogni innovazione digitale sarà vissuta come una molestia, perché chiaramente quando io vado a ah, realizzare in digitale una, una pratica analogica e non la modifico nel suo processo quasi sempre una grave, non ho un risparmio ho anche degli esti a volte quasi, quasi grotteschi nell'aver no? nell digitalizzato una cosa semplicissima e qualche DSGA non Mario perché penso lo sappiate tutti se prendete Mario Arini come modello di DSGA non, non, non è ecco non è il prototipo sicuramente con tutto il rispetto per i già che hanno il loro mestiere però certamente le competenze tecnologiche di Mario sono sicuramente un po' fuori dalla, dalla, ecco, dalla, dalla, dalla media un po', un po parecchio superiore alla media quindi eh, chiaramente troviamo poi anche delle opposizioni negli uffici stessi ci dicono ma come? ma io questa cosa prima la facevo ci voleva un minuto adesso <ride> ci metto mezz'ora ma questo come si fa? a opporre, no? a dire no però, ci metti mezz'ora però, eh, no, secondo me non ci dovremmo mettere mezz'ora, è questo il punto, perché altrimenti il fallimento, poi reale, è dietro, dietro l'angolo, chiudo poi e lasciamo la parola all'avvocato, il discorso giustamente, un'amministrazione trasparente deve essere digitale, su questo sono assolutamente d'accordo, da, da il problema è che lo devono essere tutte, perché per esempio la, le scuole si, si interfacciano con molte altre amministrazioni, una su tutte, le, le amministrazioni periferiche del Ministero dell'Economia e delle Finanze, le cosiddette ragionerie territoriali. Ebbene, eh, questi uffici non sono per niente in questo momento digitalizzati, ma continuano a pretendere eh, copie cartacee, per cui il lavoro si decuplica. Si, eh, quindi se noi vogliamo fare un'operazione a pubblica amministrazione la dobbiamo fare ma un po' a tappeto perché se interveniamo da una parte e un'altra parte invece non recepisce anche la parte che ha recepito si trova in ulteriori difficoltà credo che questi siano un po' testimonianze di tutti i giorni però le vorrei, vorrei che queste non fossero il punto principale perché altrimenti ci soffermiamo su dei problemi spiccioli che magari fra sei mesi sono risolti invece credo che sia più importante ragionare sui due temi che abbiamo, credo, tirato, che abbiamo messo in evidenza, ovvero l'approccio culturale e eh, il senso della digitalizzazione della pubblica amministrazione, che non si possa sentire. E la parola adesso all'avvocato Belisario. Mm, bene, io mi, mi auguro che voi mi identiate, eh e che la connessione sia più clemente ho sentito diversi spunti e, e non, non ti sentiamo bene Ernesto puoi parlare più lentamente io forse abbasserei il leggermente. Ci, ci provo un attimo eh. dunque, grazie provo a mettere le ordini un periodo degli appunti allora io credo che il primo modo da lasciò e deve cambiare ma scuole la vogliono ancora cambiare perché se lo amministrativa o lo con relativa certificazione, però io credo che finale a questo. Se comunque, non hanno l'autonomia amministrativa, ma ora non soltanto l'autonomia didattica, è questo, che è un altro discorso, ma c'è qualcuno che si occuperà eh, di fare tutte le scelte strategiche, perché per quanto ci possa essere certificazione, uno sforzo organizzativo e di prezzo ci deve essere. Eh, um, perché lo dico? Perché non è dubbio che quando... Le, di essere di prima eh, diceva che ha guardato quello che succede all'estero. Eh, non vi dubbio che la normativa italiana non sia eh, assolutamente allineata di ingerenze, eh, non vi dubbio eh, allo stesso tempo che la situazione dell'Italia in materia di trasparenza e in materia di corruzione sia molto più emergenziale e quindi. Io inviterei eh, tutti a guardare alle norme sulla trasparenza e sulla prevenzione della corruzione, non a norme ordinarie, che sono come uno stato di emergenza, uno stato di guerra. Eh, siamo il 97 paese su 102 per l'evoluzione eh, delle leggi sulla trasparenza. Eh, e, che hanno un denaro per l'Europa contro la corruzione. Invito tutti a riflettere il fatto che questa è una situazione eh, dalla quale non usciamo eh, con mezzi ordinari, usciamo con uno sforzo che doveramente è uno sforzo straordinario, che diventa una priorità dei enti e probabilmente rappresenta un costo, ma è sicuramente la trasparenza rappresenta un posto. come rappresenta un costo le consultazioni elettorali il costo organizzativo, il costo economico che naturalmente deve essere ridotto il più possibile eh, negli Stati Uniti, un promessionale, costa 2 dollari a cittadina. Non è qualcosa di gratis, eh, tra costi organizzativi e spese, eh, però sono quei costi che non solo eh, uno Stato deve sostenere per il politico democratico, cioè l'informatica in come un binario è stato steso Pronto. è stato steso parallelamente rispetto ai procedimenti amministrativi che erano stati costruiti sulla carta, sulla procedura analogica. Il tema però è anche qui questo è vero e le norme tutto sommato sono scritte dal legislatore anche l'utilizzo di alcuni termini, proprio no? e duplicati di fatto eh, sono costruite con analogia rispetto al cartaceo eh, perché il legislatore, probabilmente sbagliando, eh, non voleva spaesare completamente, cioè voleva dare il senso all'operatore che il digitale gli consentisse di fare le stesse cose del cartaceo. Qui però il tema è tutto organizzativo, cioè se c'è l'informatica parallela, ahimè, la colpa non è della norma, che la norma potrebbe essere sicuramente scritta meglio, del resto per i credenti l'unica legge eh, come dire, che non si contesta è quella che era stata data eh, sul Monte eh, Sinai, e poi per il resto di le leggi eh, che non possono essere migliorate non ce ne sono. Il tema però è un altro, è che il presidio organizzativo, quindi la legge di restrizione di processo, compete ufficio quindi questo significa che se io ho la percezione eh, di eh, avere ancora l'informatica parallela all'interno del mio ufficio eh, devo io prendere in carico questa criticità eh, e devo porti di meglio eh, attraverso un lavoro di regenerizzazione di processo eh, altri in questi punti veloci il primo, troppi obblighi di pubblicazione per il 33% questo lo pensa anche il legislatore eh, che probabilmente gli darà una sformiciata mh, con il nuovo decreto quindi gli obblighi di pubblicazione probabilmente secondo quelle che sono le semplificazioni previste dal, eh, dal nuovo decreto Maria dovrebbero ricursi ora vi confesso che questo, questa idea di semplificazione che però coincide con l'eliminazione di un obbligo non, non mi fa impazzire perché come diceva Mario Marini è possibile eh, adeguarsi al 33 automatizzando e eh, con sistemi di gestione eh, di prodotti di, di, di pubblicazioni automatizzate. Eh, però a questo punto se proprio il legislatore l'ha deciso, se proprio Anac è d'accordo perché tutte le amministrazioni ritengono che non si possa bloccare eh, il lavoro eh, di UFI. io ancora Ernesto il problema più grosso che io ho riscontrato in questi ultimi due anni di girovagare per le scuole d'Italia è stato l'assalto alla dirigenza cioè è stato proprio il fatto che le scuole non fornite di personale preparato per, per capire quali sono gli strumenti utili e necessari per il rispetto della norma ci sono viste a proprio aggredite da, eh, da soluzioni io ne ho sentita una stamattina per esempio di una soluzione che va a protocollare un documento timbrandolo eh? okay? quindi state molto attenti perché purtroppo non hanno considerato che noi non abbiamo competenze nel capire ciò che ci viene offerto noi abbiamo competenze nel capire ciò che la legge vuole da noi ma quello che la legge vuole da un'azienda che produce un software, no? noi non lo conosciamo, non possiamo essere loro meglio, non lo conosciamo, lo conosciamo ma non possiamo essere noi a risolvere quel problema. Quindi il problema più grosso sta nelle, in, in tutti quei prodotti che buoni o non buoni sono arrivati nelle scuole e che nessuno è stato capace di capire dov'era la soluzione, qual era il prodotto migliore, qual era la soluzione migliore. Questo è il problema. Non c'è una professionalità dentro la scuola però per selezionare ma... i prodotti. Ah, forse eh, da, da, da un lato, eh, è... da, da un lato eh, ti do due spunti. Eh, il, il primo è che molto spesso c'è la sensazione eh, che il software possa risolvere tutti i problemi, cioè che basti avviare un programma eh, per applicarvene una norma senza presidio un ed una riorganizzazione ed una mappatura di tipo organizzativo, il software da solo non basta. Mi hanno insegnato degli informatici che esiste una legge del software che si chiama legge di RANUM che dice che il software non basta per la sicurezza informatica. Beh, io direi che ci può essere una legge di RANUM applicata alla, digital alla digitalizzazione e alla trasparenza per cui il software non basta per essere un digitale. Il software non basta per essere una trasparente, sicuramente è una parte importante perché questo accada, ma non basta. Il secondo tema, Mario, è che purtroppo la norma eh, è costruita tale: su questo c'è anche giurisprudenza, c'è cioè una sentenza del Tartrento, la numero 159 del 2015, che ha introdotto il principio della responsabilità informatica della pubblica amministrazione che di che se il responsabile di un procedimento utilizza una soluzione informatica per gestire la procedura amministrativa di propria competenza anche se non è un informatico e non ne capisce un'anca di informatica e suo specifico compito, assicurare che quella soluzione informatica sia rispondente alla normativa generale e specifica del procedimento amministrativo quindi qui eh, il, in un'amministrazione di